Stasera voi avete primi in Italia la possibilità di vedere l'ultimo film di Federico Zampaglione, Shadow, direttamente in italiano. Questa è la prima volta che viene proiettato eh, doppiato. Ringraziamo prima di tutto Federico che ha concesso questa possibilità e eh, il sito horror.it che è quello che riuscito a organizzare tutto quanto. E Shadow è un film horror, quindi chi è abituato a, a, quelle che sono, a conoscere Federico sotto il profilo musicale è un pochettino diverso, Siamo, non, non c'è molto romanticismo. E ha avuto molto successo in, in tutti quanti i festival che è stato presentato fino ad oggi, da agosto del <ride> scorso è finito sia eh, a Londra, a Sitges in Spagna, eh, a, in Portogallo, a Porto, eh, è andato a Guermajor, a Trieste e ha ottenuto sempre grandi successi, eh, proprio perché è un film horror fatto da un appassionato di horror, che anche se non lo sapete eh, ve lo dico, comunque è un appassionato spiegatato dell'oro, de, de Federico ha voluto, prima della distribuzione nelle sale che è prevista per il 14 di maggio eh, fare dell'anteprima in tutta Italia eh, specificatamente per gli appassionati di oro eh, infatti questa sera, come le altre sere, sono tutte quanti riuniti e, e solamente per i per, personaggi per a questo punto niente, abbiamo qua Federico e eh, abbiamo qua... Eh, Qua quasi tutto il cast, quindi io... Che dire, intanto benvenuti. Questo effettivamente è... Insomma, abbiamo deciso di fare queste anteprime in alcune città con siti specializzati per far vedere il film a persone che veramente amano questo genere e che sono comunque, possono apprezzarlo fino in fondo. È stata un'avventura molto lunga, complicata, per tanti aspetti, però insomma adesso siamo ormai prossimi all'uscita nelle sale, quindi siamo contenti di farvelo vedere diciamo in anteprima con un paio di settimane di anticipo, pitcher cast, Chris Coppola e Santa Enjoy the Movie. <ride> Jay, Max Word dopo, dopo la proiezione possiamo fare un come dire parlarci un po', scambiarci domande cose varie se, se vi va in modo che insomma ci confrontiamo anche su quello che avete visto poi c'è Ottaviano Plitch c'è Ruota Arqui volevo ringraziare Roberto per la allora, un'ottima introduzione e direi che a questo punto la cosa migliore è partire con il film e poi dopo ci confronteremo, ok? Grazie. Grazie ragazzi, innanzitutto volevo invitarvi tutti quanti qui fuori, noi facciamo una specie di buffet di brindisi, rinfresco, festeggiamento al Bicu. Conoscete? Qua fuori dal eh, cinema. So cinema insieme una in sorta primi, di... Se vi fa piacere la produzione vi Venite, venite Ok, noi siamo qua, volevo invitare il cast Jake L'italiano Mort no? E Bruce Carina è sul set di un film In Francia e non ha potuto Raggiungere, sì, c'è il microfono a te qualunque cosa volete chiedere noi siamo a vostra a bella disposizione se c'è qualcosa che uh -oh. <ride> oh volevo semplicemente sapere l'idea del, del film, il soggetto come, come ti è venuta se è, stata, è stato qualche spunto che ti ha fatto venire in mente l'idea per questo film e poi anche dove è stato girato ok grazie dunque lo spunto in realtà io erano anni che da sempre in realtà da quando sono bambino che sognavo di girare o comunque di fare qualcosa per un film horror perché è il genere cinematografico con il quale sono cresciuto anche se poi come cosa può arrivare un po' strana viste le mie canzoni ma eh, in realtà nella vita si possono avere anche anime un po' contrastanti e quindi dopo nei ero familiari io avevo questo grande sogno di fare un horror per cui era un po' nella mia testa c'era il discorso che o, eh, cioè o facevo un horror e riuscivo a farlo come volevo io quindi abbastanza libero così oppure preferivo continuare a fare soltanto il mio mestiere. E, per cui era un po' che pensavo a delle idee e a un certo momento ho voluto fare un film che, che a volte ci si sforza di inventare mostri, cose veramente orripilanti, però in quel periodo su internet giravano delle foto assurde di questi soldati che erano tornati dalla guerra e poi erano state sostanzialmente anche proibite queste, questo tipo di immagini sui giornali, non si potevano pubblicare ma erano veramente inverosimili, poi nella loro, come dire, anche normalità in un contesto di quel tipo, no? Per cui da lì ho cominciato a elaborare questa cosa e ho scritto la sceneggiatura con Giacomo Gensini che è uno scrittore e mio padre che è un fanatico pure lui dell'horror, infatti mi ricordo mentre scrivevamo le scene dei lettini e delle cose c'era mia madre, poverina, che passava lì vicino e ci guardava in Arriviana non c'è la storia we get it all, we're it all. <ride> <ride> <ride> e nulla, poi ho fatto leggere il primo che ha letto questa sceneggiatura è stato Argento al quale io ho spedita e quando lui mi ha sentito non capiva che cosa c'entrassi con loro e sospettava che eh, volessi fargli le musiche di un film allora io gli parlavo del suo cinema, dicevo perché vedi Dario, il tuo cinema, le tue cose, io ce l'ho quasi, cioè eh, qualcosa che io ho amato anche più dei dischi di Battisti, dei dischi. e lui diceva, vabbè vabbè, e poi mi ha detto ma, eh, ma io che posso fare? Gli ho detto no, io voglio fare un horror, e lui ha detto, ah, è rimasto così, no? Basito. Allora mi ha detto, vabbè mandami la sceneggiatura, leggiamo, così io gliel'ho spedita e a lui è piaciuta molto E infatti lo, produrre, lo doveva produrre lui con l'opera film solo che poi insomma, ci sono state una serie di vicissitudini e fortunatamente non si è fatto più con Dario ma ho trovato questo produttore che è un amante anche lui del cinema di genere italiano siamo riusciti con molta fatica per la verità e però anche molta passione poi a portarlo avanti a finirlo e insomma, adesso esiste siamo contenti. Dove è stato girato scusate? A Tarvisio. Allora, dunque le parti, quelle di montagna, di alta montagna, quelle sono state fatte a Tarvisio, che è una zona eh, di confine anche con la Slovenia e con l'Austria, è una zona di confine molto intrigante, desolata, che ti fa anche a volte come dire, venire in senso un po' di ansia, no? Bellissima però con questa temperatura impossibile, sempre sotto lo zero, infatti loro sono stati grandi perché quando erano su quei lettini legati, lui in particolare, poi nudo, eh, lì c'erano temperature assurde di meno 3, meno 4, quindi è stato, un po un, è stato difficilissimo fare questo lì, Però insomma eh, quella parte lì è tardisio e l'interno del laboratorio perché noi avevamo bisogno di un, po', di un unico avevamo solo quello, unico posto al coperto per salvarci quando fuori diluviava o c'era la neve e poi invece siccome io avevo bisogno di un tipo di vegetazione diversa da quei fusti di montagna per quello che era la parte tra virgolette un po' più quando loro si perdono nel bosco un po' più black witch per capirci eh, lì avevo bisogno di un tipo di vegetazione più basso più intrigato con degli alberi che si ricordassero vagamente più la giungla. Allora lì siamo andati in alcuni boschi vicino Roma, eh, Manziana, quei posti lì, che poi erano usatissimi dal grande Mario Bala che spessissimo usava quelli ed essendo Ciroi sul set come il mio aiuto che era il nipote, lui mi ha detto che il nonno girava sempre sì, siamo andati a vedere, in effetti per altri versi, però erano dei boschi molto interessanti, siamo impazziti con la finta nebbia, però alla fine, forse, forse la sento. Sì, allora, mi scuso perché non conosco gli attori, quindi non so se hanno fatto già precedenti film, però volevo chiedere intanto come con questi ruoli così difficili, soprattutto del Signore, come si rapportano nel, nella normalità, perché sarebbe inquietante andare a cena con qualcuno di loro. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Questa è una domanda per noi. Dice dopo il film, pensa che un po' a con voi. Come pensi di con il film e con la tua vita normale? Are you okay or you uh, feel like... Uh... How many of you speak English? Uh, no. Um, most, most of the stuff I do is comedy. <laughs> <laughs> Federico gave me the opportunity to do something that was a little you know, a little different and um, you know, as an actor, as someone who's you know, been acting, you know, often we, we get stuck in, you know, you just do comedy or you just play something scary or you just play drama. And um, in actuality, we all play everything um, and you, you get sort of stereotyped as a kind of actor. And uh, you know, in America I play, do a lot of comedies and, uh, or a drama and I happen to be the funny actor in the movie. Um, and in this, I got an opportunity to grow a beard, <laughs> shave the head say, fuck you. You know, a lot of fun. Kill people, be strapped to a table, get electrocuted. This is good times. Yeah. Chris dice che sostanzialmente lui in America fa spesso commedie. Insomma, essendo attori che lavorano sistema come americano capita di fare di tutto, dai drammi alle commedie e tutto quanto. Lui dice però è stato un piacere per lui in questo caso potersi spingere un personaggio diverso dal solito e quindi uccidere persone, tagliarsi i capelli in quel modo, farsi mettere dei baffi finti, essere legato su un tavolo e torturato e ah, quant'altro. <ride> lei, ancora una cosa, Mi. talvolta si, sì, yes, si vedono degli horror che diciamo così in parole povere non valgono quasi niente, a me sembra di avere invece notato un certo amore per le citazioni o sbaglio? Beh eh, dunque sicuramente sì, cioè, io sono cresciuto proprio nella realtà con il cinema di Fulci di Argento, di Papa, i grandi classici, anche americani, però sostanzialmente amando proprio il genere, per cui anche le cose più assurde, assurde da Bruno Mattei, ma anche i film di Ruggero Deodato, il, tutto il versante dei polizieschi che si facevano in Italia, che adesso purtroppo anche i polizieschi non si fanno più, si fanno male in tv, e quindi sicuramente tutta una serie di questi elementi sono rimasti dentro di me, così come elementi sonori, a volte mi hanno detto che le cose che facevo nella musica ricordavano magari, non so, varie cose, ma è proprio il mio modo di approcciarmi. Cioè io sono, un, un, come dire, questo film l'ho fatto proprio da appassionato, per cui ci sono sicuramente delle, più che citazioni, ci sono delle cose in qualche modo che ho rievocato proprio per amore, perché era tanto che non vedevo più in Italia atmosfere anche un po' torbide, un po' poco televisive il vero problema del nostro horror è questo, allora io girando un po' il mondo con questo film mi sono reso conto che noi siamo pazzi, veramente perché all'estero tutti si chiedono che fine abbia fatto tutto il nostro filone di genere adesso a parte Tarantino che ha fatto di questa cosa come dire un manifesto però tutti mi chiedono dice, ma perché non, non si fa più l'horror da voi in Italia è un genere che qui andava benissimo in tutti i paesi in Spagna, in America in Inghilterra e la risposta che alla fine mi sono dato è quella che essendo un genere, non da prima serata, perché sicuramente un film così semmai la televisione lo comprerà, non certo ma anche forse giustamente, non lo potranno mandare alle otto e mezza. Questa cosa scoraggia moltissimo i produttori perché non credono attualmente nella possibilità di vendere questo film all'estero film del genere all'estero. Quando io ho cominciato a spingere su questo progetto con il cast internazionale le case di produzione mi dicevano che non aveva senso per una produzione italiana fare un horror perché loro possono comprare titoli americani di un certo valore, di, un certo, di una certa anche notorietà con delle cifre tutto sommato ragionevoli mentre invece produrre un film distribuirlo alla fine gli dà dei costi maggiori e la tesi che poi veniva venduto fuori non reggeva e eh, poi invece il risultato è che questo film l'abbiamo venduto dappertutto quindi a volte come dire le cose che, che, che vengono dette sono così anche da prendere con le pinze bene grazie vai ragazzi vai. <ride> allora, innanzitutto fatti i complimenti per la regia che secondo me, no, secondo me un film indipendentemente comunque dalla soggetto, la soggetta, lo riguardi secondo me, momento, io lo riguardo per la regia, visto film che riguardo centinaia di volte perché la regia mi colpisce e mi sembra di vedere delle scene quasi un quadro, qualcosa di simile. <poses> Grazie perché c'è questo elemento pittorico, diciamo in qualche modo c'era nella mia testa. Ho ricercato anche diciamo, nelle, nei quadri di uno Bosch, c'è cioè, proprio un quadro del Bosch. No, il fondo sì. rosso del, del bar che è di chi vede un quadro che apprende sì, perché l'oro è, è fatto anche il complimento. Volevo chiederti una cosa su neurobi Familiari. Sì. Cioè, Nerobi Familiari in origine o nera? Un perché io vedendo l'ho visto con scetticismo la prima volta sinceramente no e ma poi immagino poi... Ma anche invece vai. vedendolo mi è piaciuto tantissimo a livello registico ci è piaciuto dal punto di vista della regia e mi sono reso conto che mi sembrava che il regista cioè, che un tante, una... sono un nero più familiare eh? sì lì in realtà è, è successo questo cioè intanto mh, il film era diciamo una commedia nera però io nel girato cioè, avevo molte più parti e inquietanti, che poi è il tipo di cinema che piace a me solo che mentre finivamo di girare e cominciare il montaggio ci fu quell'omicidio di erba e quindi i produttori a un certo punto cominciarono a dire che questa storia dei vicini eh, ricordava troppo il, i fatti di erba quindi in qualche modo eh, non, cominciarono ad essere dubbiosi vabbè poi era il primo film io non. non sai, beh, è difficilissimo sì. Cose così immagino. un po' a metà. e allora lì il film è venuto un po' secondo me. Io le parti che preferisco di, di Nero sono sicuramente quelle più. Beh, lui quando scende dalle scale. Eh, quelle. Si, eh. quelle, eh. Sì, quelle, sì, pube, quelle... Ma c'erano delle cose molto mh, angoscianti, no? In quel film, poi, però, appunto per evitare, e questa era. infatti, io da lì ho detto, ok, non voglio fare la commedia nella vita mai, perché mi piace vederla, mi diverte, mi fa ridere ma proprio non ci fare un film sono due anni della tua vita che tu prendi e dai a un progetto no? che poi spesso eh, si basa tutto su un weekend, è follia in realtà, no? quindi ci vuole un grande amore, passione e lì mentre giravano nei robi familiari c'era una scena che poteva ricordare un po' la situazione di Hostel e quel giorno successe di tutto sul set, c'era cioè un disastro, l'aiuto regista se era sentito male, se ne era andato a casa, era tutto un disastro. Però io stavo lì e mi divertivo come un pazzo e allora lì ho detto Vedi, non è solo la passione per gli horror, è proprio che mi piace fare questo. E ho, lì ho capito che quella era la cosa che dovevo fare, altrimenti avevo già un lavoro e quindi poi non va bene così. Grazie. Sicuramente giornalista, tanto per. Ciao, Ciao. senti, a parte il moto che mi dicono essere svizzero, gli altri sono tutti americani. Quindi il moto è svizzero italiano, quindi se ti vuoi parlare ti capisce perfettamente. No, intanto volevo sapere questo. Cioè, come sei venuto e, eh, di... italiano anche italiano inglese. Perfetto. Come sei venuto in contatto con loro, ma soprattutto come hai fatto a convincerli ad accettare? Perché tu, italiano, cantante, musicista, artista, alla. Prima prova, e forse sarà proprio questo il motivo per cui hanno accettato perché si divertirà la pazzia che magari possono... <ride> perché noi in Italia siamo molto bacchettoni no? per cui siamo sempre pronti a criticare chi magari fa una cosa si butta in un'altra abbiamo paura di, come dire, di osare abbiamo paura di deludere il pubblico abbiamo paura di non, essere, di non piacere no? all'estero non è così la gente, gli attori, i registi. Gli artisti in generale amano connettersi anche con realtà, come dire, così, che eh, apparentemente magari mh, sulla carta possono essere particolari, però insomma, non ha, loro hanno letto fondamentalmente il copione, poi insomma ci siamo sentiti, ci siamo scritti molte mail anche con Jake, da con Chris, con Antonio. Vale No, non ci conosciamo. il primo attore che io ho trovato è stato Nwot, su internet, ho sì, usato internet. <ride> I'm telling the story I make. Praticamente il primo è stato Nwot, perché io avevo bisogno di questa figura che avesse in sé un contenuto anche in qualche modo metafisico, per cui mi serviva proprio un'entità, un'entità. Un e ero preoccupatissimo perché non sapevo se poi... Eh, sarei riuscito a trovare questa persona dotata di questa fisicità inquietante ma anche allo stesso tempo un po' misericordia non so come dire, triste eh, sì perché anche, sembra anche una vittima a sua volta no? Cioè è un carnefice però incanna anche la vittima ricorda anche lui a sua volta così magro, infatti gli ho messo le foto lì vicino che, per creare proprio questa mh, apparente Commissione, no? e quando l'ho visto su internet ho detto mi sa che qui ci siamo allora l'ho convocato a Roma, l'ho chiamato, lui è venuto, ci siamo incontrati abbiamo parlato lungamente di, di cose, di in generale della visione della vita della visione della morte, di, di tutta una serie di cose e ho capito che lui era un'anima molto potente, era un artista molto espressivo e, e aveva una grande interiorità per cui a me serviva un personaggio che senza dire una parola riuscisse poi a raccontare se stesso, a raccontare il suo modo di essere e ho trovato i due. Allora da lì, no, not tu vuoi raccontare un po' anche dal tuo Le punto di vista? Sì, No, Federico, ti ho detto tutto. Come è il tuo approccio, il tuo modo come... Ma il mio approccio è stato con Federico un approccio prima per telefono e mi sembrava di conoscerlo da sempre perché lui era così coinvolto in, in questo progetto che eh, non si può non essere coinvolti e poi ci siamo incontrati giù a Roma e lì mi ha raccontato tutto il, tutto, tutto il film, diciamo perché lui il film l'aveva già nella mente e si sentiva questo tantissimo e uh, chiaramente, uh, insomma, io ardentemente ho desiderato fare questo film e uh, uh, diciamo così Magari un po' con incoscienza, perché un ruolo così è un ruolo molto complesso che poi mette anche tanta paura, no? Però si sì, mette paura, ma non solo a voi, anche a me, mi ha messo paura questa sera. però Federico mi ha, insomma, mi ha guidato in tutti, attraverso tutte le tortuose strade che, questo, che ho fatto poi per trovare l'animo di questo ruolo diciamo. basta vorrei <ride> dire una cosa che magari qualcuno può essere sfuggita siccome sostanzialmente eh, è un'entità non è una, una, una, nessun morto. No, magari voi non avrete fatto caso, però per, proprio per rendere questo discorso del, dell'entità. Eh, ad esempio, eh, lui, nel, nella parte che interpreta, che lui è stato battezzato Mortis, si vede solamente nei titoli di coda, si vede. Non ha l'ombelico. Perché l'ombelico è praticamente quello che ci rimane.. Perché la morte non nasce. Esatto. Non anche alcuni dei de, de, de particolari che, che però molto però tornate Torni... nelle sale eh, scoprirete molti altri particolari no, nel film quello poi ci sono, sono delle piccole, piccole, piccole cose metaforiche <risosamente> per esempio lui si specchia nella collanina di lei e quello è anche quello con il simbolismo il fatto che quello che venga bruciato su quel lettino è una sorta di inferno che lui vive, il fatto che a lui viene eh, reso impossibile chiudere gli occhi e in qualche modo un volerlo mettere di fronte alla, alla vera alla realtà, a quello che gli è successo quindi diciamo anche se poi queste cose magari, io non è che le spiego, però ecco adesso visto che siamo in un clima così confidenziale a guidarmi insomma nella lettura di questo, in una sorta di sottotesto eh, ci sono tutti questi piccoli dettagli e poi se vi capiterà di rivedere il film eh, anche sicuramente perché, noterete. Perché, anche perché, poi secondo me lui lì per lì inizialmente è questa entità paurosa, però il cattivo del film tutto sommato è lui, eh? <ride> il cattivo del film. Diciamo che il Federico ha dato un'opportunità eh, considerevole a questo ruolo, perché io venivo comunque da un corto che ho anche prodotto, Liver, che poi credo che lui abbia visto bene, ha vinto 5 festival, una cosa in inglese era una storia vera e quindi credo che questo avesse accomunato un pochino eh, la propensione a fare parti, diciamo da cattivo in realtà. Eh, però Federico sul set era una persona molto severa, perché lui, ovviamente essendo un set eh, indipendente, non di una multinazionale di 20 milioni, quindi lui non aveva 18 settimane per girare agire, quindi lo vedevo che pensava molto velocemente e ovviamente aveva, era anche molto spedito quindi bisognava capire molto bene subito quello che... non abbiamo neanche avuto molto tempo per stare insieme prima del film che probabilmente anche per gli attori è, è, un, è un grande collante non abbiamo avuto molto tempo per stare insieme io ho creato un personaggio scomodo più, più cattivo. che cattivo sì sì, lo so lo so perché io, perché volevo che fosse la pilota, mi, sul set mi, mi, ha dei, eh, mi ha regalato dei momenti di antipatia eh. Unici, eh. assolutamente eh. oggi capisco che sono dei regali perché il, la resa è stata stupenda mi ha completamente emarginato da tutta la situazione io sono andato anche in depressione perché gli attori nella media <ride> Eh, quando non sono stimolati e non sono al centro dell'attenzione sono ehm, delle vittime de, de, dello status simbolo ovvero di essere sempre al centro dell'attenzione tutti erano al centro dell'attenzione tranne Fred io ero proprio completamente in Mi sono andavo in montagna da solo vestito in questa maniera dormivo sulla moquette della, diciamo, del salotto della mia camera d'albergo mi ero fatto portare una palestra Sopra in camera, però scombussolato un po' i cosi. e Ovviamente eh, abbiamo creato delle cose un po' bruttine. Perché io, appena sono arrivato, ho voluto provare il mio Stanislaski su Carina. Sì. Ho, ho mandato l'assistente di Federico con la, una foto della fedina penale di Fred in camera sua sul bagno. Con un rossetto, ho detto scrivi Fred. Questo era il mio ciao. Come stai? Da quel momento. Lei l'ha odiato. Carina mi ha odiato, proprio non mi poteva vedere, e è successo che le mattine seguenti, dopo aver visto anche questo corto liver, una mattina a colazione, io non c'ero, è scoppiata a piangere e ha detto che aveva fatto un incubo tipo Shining dove se arriva il sangue e si apre questo... Uh, ascensore dove tutti morti pure Federico morto no? <ride> e aveva dato e aveva attribuito la colpa a me poi Federico gli hanno detto ma Ottaviano perché gli dai la colpa? Era nel sogno? No. E allora perché è colpevole Ottaviano? No, perché ma lui è mi è ha trattato.. Ah, cioè. e poi Federico mi ha convocato immediatamente e ha detto ma che succede? Carina piange? E ha detto, beh se piange un, è un buon segno, anche il produttore Massimo Ferrero gliel'aveva detto, e ha detto ma dovrebbe ringraziarlo, poi ci siamo chiariti. Però normalmente anche se ci siamo chiariti non siamo mai rimasti proprio. È per che non Perché non è lei sul set era veramente impaurita. In alcune scene io non le parlavo, comunque nella scena in cui io la prendo e la, e la sbatto per terra, il, il cast non lo sa, è la prima volta che lo dico non lo sa neanche lui ma io le, le dicevo delle cose terribili quando lei stava lì prima che mi spruzzare e lei ho visto che stava per scoppiare a piangere adesso si scoppia a piangere è un casino che fermiamo il set per tre ore in realtà ha funzionato perché mi, mi detestava a tal punto che le ho lasciato questo regalino forse <ride> mi farà ancora più. No, allora diciamo che io ho lavorato un po' su questo Ho lavorato un po' su queste cose perché sostanzialmente è un film dove non ci sono dialoghi, quindi pochissimi dialoghi quindi si basava molto proprio sull'energia in qualche modo che gli attori avevano allora lui io me lo immaginavo come un cane che è tenuto alla catena, in righia e appena gli lasci un attimo la catena aggredisce le persone perché è impazzito in qualche modo no? Per cui per aiutarlo un pochino in questo ruolo ho dovuto a volte un pochino ecco, eh, farlo sentire, farlo incazzare un pochino, però devo dire che poi alla fine la cosa ha dato i suoi frutti, lui era in questo mood realmente e penso che alla fine il personaggio abbia detto quello che doveva dire. No? Okay. Lui dice che è più interessato a capire cosa voi pensate del film piuttosto che dire qualcosa a lui Intanto noi vorremmo sentire la sua voce in e eh, fargli delle domande però Allora, gli domandiamo. se mi chiedete tutto a me no? la sua voce non la sentire You are one of the few who speak Ah, uh, you want me to speak English, yeah? You are one of the people. Yeah, yes. I may, <laughs> di volo oh, oh. I may, I may, I may be for two now. I may be fortuna quindi now, please. I'm having attendance. Dinner. No dinner for you. Oh. <laughs> no, no? dinner. now no, dinner, no. OK. OK. I'm on a diet. Um I would like to listen to your voice, your... Real voice. Real voice, yes, it's very interesting to see a film without my real voice. Yeah. No, no, no, no, it's not interesting. Uh, no, I it's very interesting for me. <laughs> <laughs> for Maybe not for you, but for me. It's, <laughs> I'm it's not here strange. for fighting to you about that. Uh, <laughs> um, mm, I would like to, to know uh, why the beginning uh, with uh, mm, um, every, mm, every time you, you fall, uh, you hurt yourself. Have uh, you idea per questo motivo? Che senso? Lui all'inizio del film continua a cadere, continua a ferirsi, certo, continua a sembrare l'imbranato della situazione. Beh, in realtà perché nei sogni succede sempre. Sì, no, perché non so. Guarda che gli sta traducendo È una domanda per me o per lui? No, per voi. Quindi mi sembra come il nerd o è in scritto? traducendo, è il nerd? Sì. Perché è la domanda? Perché hai chiesto a lui se era l'idea di farlo cadere sempre? No, ho chiesto a lui ma non sapendo il termine in inglese imbranato, perché sembra così imbranato all'inizio del film. It is in the script. <laughs> <laughs> <laughs> C'est mort la, la, la, la, la, la, la, la, la, la sceneggiatura è solo questa <risa> stai no. facendo no. a lui una domanda è come se uno sul tuo aereo fa a te la domanda che dovrebbe fare al capitano dell'aereo e viceversa. il capitano sa cosa si li. toglie sempre dal no ma um, perché lui non si può rispondere nel senso che tu gli fai una domanda che è contenuta nella sceneggiatura per cui lui dice io scritto quella cosa e la recito allora gli faccio un'altra domanda come si è sentito a giocare quel ruolo? How do you feel to play uh, that character uh, at the beginning? Uh? At the beginning of the film? At the beginning of the movie, yes. I felt excited to work with Federico, I felt excited, I, uh, I enjoy extreme sports myself, snowboarding, rock climbing, mm. um, the whole gamut. So I, I felt, and Vito, had an amazing um, biking coach who did the stunts for. Tiziano did the stunts for me. We uh. don't organize it at all. Sorry, we're not speaking. <laughs> I feel like I'm speaking directly to her and nobody else understands. They're not listening. Nobody else cares. But, uh, but uh, if I seem like an amateur, um, I feel like it was the way it was translated in the film. I am not an extreme biker, but we had a professional biker there to do all of the stunts. So. Uh. But if I fall down, it's in the script. Ok, la, gior la giornalista prima voleva sapere, lo dico in italiano, così loro capiscono eh, perché hai accettato, cioè come è stato il vostro incontro e che cosa ti ha convinto a lavorare con lui, come gli altri attori? cioè La stessa domanda puoi essere? yes, Federico do you like the script or yes, the script. I uh, looked at Federico, and I was very excited to work with him. I spoke with him on the phone, and you could tell an immediate enthusiasm and connection to the material. And um, this is an amazing opportunity, and I think it has changed all of our lives. Yes. <laughs> Because um, you never know what's going to happen in life. You can say no to amazing opportunities, and you can say yes, and something horrible can happen, and it looks like it's going to be beautiful, but um, I accepted it with open arms, and it's been a blessing for sure. <laughs> and now um, I, I can just say I hope you guys all enjoyed it, and I really would like to hear what everybody thought of the film, but we have a language barrier. <laughs> uh, maybe later. <laughs> <Okay. Translate. laughs> Yes. Ok, lui dice che ha accettato perché quando ci siamo sentiti al telefono ha subito sentito un'energia che lo ha intrigato, poi gli era proprio la sceneggiatura e inoltre ha detto che a volte sono cose che ti senti perché ti capita di dire di sì a dei progetti che, come dire, insomma, sono scelte che un attore fa nella vita, lui si è sentito di fare questa, è stata per lui un'opportunità l'ha preso, l'ha interessato, poi prima aveva detto che ha lavorato molto bene con questi coach di biking, c'erano cioè erano, delle persone che lo hanno accompagnato in questo percorso e niente, era sostanzialmente contento e sperava che insomma, voi aveste apprezzato il film e che così come lui si è divertito in qualche modo a farlo. Poi volevo rispondere al, al discorso del perché eh, questo personaggio in qualche modo piano piano si sfalda, si, si, si distrugge perché sostanzialmente torna alla realtà di merda nella quale è quindi lui sogna di stare sulle montagne nel posto più bello del mondo ma non è vero, in realtà sta sul letto di ospedale in Iraq senza gambe dopo che ha contribuito all'ecidio di una serie di persone per cui questa bella realtà fa sì che prima cade poi si, si rompe poi soffre, poi gli tagliano l'occhio perché ritorna piano piano da una situazione che appartiene al bello, appartiene al sogno torna piano piano al reale ed il reale è estremamente peggiore di quello che lui inizialmente sta sognando questa è la risposta che do in merito al... La frase di lancio del film è una esatto. può essere peggiore di lui collegato anche alla pila di bobine che c'è... Ma con i vari titoli sì. di guerra sì perché poi in realtà insomma, diciamo, nel corso dei secoli appunto eh, il discorso della guerra ma non solo le guerre importanti anche quelle sicuramente di cui non si parla hanno prodotto una quantità di mostruosità di, di cose che ovviamente non hanno nome l'essere umano è andato ben oltre qualunque film dell'orrore per cui in alcuni casi, insomma, io ho tentato anche le foto che sono dentro il laboratorio, sono foto vere, sono foto prese dagli archivi dei, dei, degli ospedali, dei, nei campi di concentramento di gente come Joseph Mengele, che quelle operazioni le faceva sul serio, quegli esperimenti le faceva sul serio. Per cui è tutto molto reale, insomma, gli elementi che ci ho messo, quel gas, il Zyklon B era quello che usavano realmente, ho utilizzato le docce. Cioè, da un certo punto in poi sono passato dalla fantasia e quindi dal bosco maledetto e dal surreale, insomma, piano piano, sempre fino ad arrivare, a mettere poi le, le Hall of Fame con Bush e eh, gli altri, perché in fondo poi quelli sono stati crimini e, e c'era anche un po' la voglia di, di metterli sotto i riflettori, insomma. Posso chiedere perché oh. hai messo quelle cazzo nella tavola sonora? Vieni ah, c'è una sala nel bosco. Sì, eh, ogni tanto, allora dunque quella è stata un'idea di mio padre che ha scritto con me la sceneggiatura e, e il nostro obiettivo in quel momento era di creare una musica che non appartenesse a uno stato d'animo comune cioè mentre il povero protagonista scappa disperato e eh, ha paura di morire qualcun altro è totalmente rilassato e si ascolta una canzone che, come dire, non, non cambia il suo stato d'anima, agisce come se fosse qualcosa che per lui è talmente consueto e normale che si ascolta la canzoncina rilassante. Allora abbiamo lavorato su un effetto di, un po' disturbante, no? Cioè quando la musica va un po' dove le, le immagini creano una sorta di dicotomia, tra queste due cose, appunto, un effetto straniante che non fosse quello che magari ti aspetti e poi è un elemento che si riferisce all'Italia, così come piccoli particolari che qui e là ho lasciato nel bar, per esempio, sono scritte in italiano cioè alcune bobine sono scritte in italiano, perché comunque volevo che si capisse che non eravamo in qualche modo in Canada, ma che ci fosse con l'Italia. Tant è vero che l'unico attore che è nel bar è un attore italiano e nella versione in inglese si sente che parla con un accento fa... Se non ci sono altre domande direi di chiudere qui. Volevo okay, chiedere un'ultima cosa visto che non aveva ancora parlato abbastanza lui. Coppola. Sì, come... Mi sa che è abituato a fare film commedie divertenti e in questo caso che ha fatto un film invece dell'orrore come... Un attimo, com'è stata la sensazione di questo cambiamento? Well, I'm not, I'm not a stand up comedian, I'm an actor who happens to be funny. That's the first thing. Non è di tattica, I enjoyed not speaking, if that makes sense, because um, that's a skill that I have as an actor. I, I'm very quick with my tongue and I could um, bury myself in a hole or help myself. Um, but the fact that Federico sort of muted me was great, because um, Buck isn't that smart. I mean, I was telling, I was telling Jake earlier, I listened um, to prepare for the part, I listened to a lot of um, like Baptist hymns Like Christian hymns to, to listen, you know, because I felt like he was dying, obviously. Mm -hmm. And what would a guy who'd been following a bunch of people his whole life be doing as he's dying? Maybe praying. Yeah. Mm -hmm. Probably why he was quiet, you know? So that's kind of where we never spoke about that, but it was something I did. Yeah. So before scenes, I would listen to hymns, prayers, stuff like that, just to sort of set the tone um, for myself. Uh, so that's, um, the whole experience was the worst <laughs> and the best. Extremes, minute to minute. We're going to climb up this mountain and run down. <laughs> Canvas, it's crazy. Fantastico! Allora, lui dice che eh, questa scelta di farlo parlare pochissimo, quasi di renderlo muto, è stata una scelta che lo ha intrigato perché normalmente, insomma, dice che lui punta molto a questa abilità di puntare sul linguaggio, sul modo di parlare, e ha scherzosamente detto che attraverso questo intanto si può scavare la fossa da solo oppure. Come dire, arrivare a grandi risultati però questa attitudine che Bach ha dipende dal fatto che lui non è particolarmente smart, intelligente e oltretutto a un certo punto ha utilizzato questo discorso della preghiera, perché c'è un momento in cui lui sta pregando, perché in realtà si è connesso con l'idea che Bach stesse morendo, fosse una persona prossima a morire, per cui che cos'è che fa qualcuno prima di morire? Prega Ed è, infatti devo dire che quando lui giravamo questo momento, io ho sentito che lui diceva delle cose pianissimo no? e non capivo che stesse dicendo allora mi sono avvicinato ancora di più con la cuffia così e ho sentito che lui stava recitando il Padre Nostro in, sì, in quella scena lì e questa cosa mi ha molto suggestionato perché effettivamente è una reazione molto naturale come quella per dire di farsela addosso no? Sono cose che. E insomma poi però ha detto che è stata l'esperienza peggiore, il migliore della sua carriera perché è un film molto faticoso, è in alta montagna, però è contento, è soddisfatto e del lavoro che ha fatto ed è felice di esserci stato. Ragazzi, con tutti saremo molto felici se voi ci seguiste nel locale che si chiama Il Bicu. Così ci vediamo una cosa e magari continuiamo a chiacchierare. One more question, oh, one more question. lei è un angelo si chiama Engelin, semplicemente un angelo io quando ho pensato a quel, infatti c'è cioè, una vaga somiglianza tra il barista che poi è il medico e Gino Strada io, nella mia testa c'era un pochino questo mone che in fondo all'inizio li divide quello è un posto dove diciamo le anime vengono smistate no? una sorta di ultima base prima del, dell'aldilà e lei ho pensato essenzialmente a un angelo un angelo che fino a un po' sta vicino a te dopo ti deve aiutare e quindi non ti può più stare vicino deve stare da un'altra parte a fare qualcosa per te infatti lei lo sta in qualche modo operando e quindi sparisce tu pensi che lei l'abbia abbandonato ma in realtà no, non è così c'è cioè sempre alla fine gli salva anche la vita perché lui riesce a vedere il riflesso della morte nella collana di lei per cui in qualche modo è una metafora della vita, dell'amore che riesce anche a caro prezzo a sconfiggere il povero della morte, il dolore, la conferenza. Io volevo sapere, scusi, perché questo titolo? Da cosa è stato ispirato il titolo? Il titolo nasce dall'ombra è qualcosa di estremamente a volte minaccioso ma eh, inafferrabile. No? che c'è ma in realtà è incorporeo, però che ti dà delle forti sensazioni per cui è un qualcosa che incombe no? che magari è, è intorno a te ma tu non la riesci a prendere non la riesci a.. è da qui è nata questa inafferrabilità sì, anche della vita stessa no? delle, delle nostre paure, del nostro, del nostro subconscio che alla fine esiste però poi è difficile riuscire ad averne come dire ad averci un contatto magari materico ecco, cioè. posso chiedere una cosa scusa sì. eh, già pensando a un altro film oppure per adesso ah, devo fare il disco fare il disco perché è stata un'esperienza difficilissima è difficilissimo fare un film horror è la cosa più difficile che ho fatto in vita mia perché non hai, è come un salto senza paracadute cioè ogni secondo puoi, può cadere tutto no? cioè in altri generi cinematografici eh, devi proprio far dire agli attori delle cazzate disumane farvi fare delle cose assurde per distruggere l'attenzione. nell'horror basta un attimo basta per dire non so Qualcosa di suonato, qualcosa che esce dal mondo che lo spettatore ricomincia a pensare, ah è tutto finto, è tutto a posto. E quindi questa cosa mi ha portato via veramente tanto, dal punto di vista proprio fisico. Quindi, per adesso, no? Sì, ho la testa proprio distrutta da questo film, cioè distrutta, invasa, no? Per cui mi voglio anche un po' riappropriare dei miei equilibri. Le cose sono... E però... tempo debito, diciamo. Sì, anche perché... Anche tu... se sta già scrivendo delle sceneggiature. si sì, sto buttando. però eh? diciamo, a livello... Diciamolo. Così. Però diciamo che no, diciamo questo, che io non mi aspettavo sicuramente che questo film facesse tutto il giro che sta facendo, lo vendessimo in tutti questi posti perché non era francamente prevedibile. Io ci speravo, come dice il mio produttore, io non ci credo, ma ci spero. È film originale, originale, però... Diciamo <ride> No, però abbiamo cominciato a proporlo e piano piano come dire, è stato un vortice che mi ha tirato dentro per cui lo voglio ancora continuare a sostenere, insomma adesso uscirà in tanti paesi per cui vedere un po' che succede nel frattempo piano piano comincerò a... pensa che in America mi hanno proposto, mi hanno chiesto di fare shadow 2 in 3D eh, no. okay, ragazzi, io una cosa. Grazie, grazie comunque perché no? di essere venuti è stato no? perché no? perché no? perché no? perché no? 오, <웃음>